Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ragazzi, io sono Simone e oggi voglio proporvi una sfida per vedere se veramente siete forti. Infatti mi stavo domandando, cosa significa essere forti? Perché per molto tempo io pensavo che significasse di non farsi sottomettere da nessuno. Io sono forte, nessuno mi deve sottomettere, ma magari mi sbagliavo. C'è un metodo per capire se veramente siamo forti o deboli. Questo metodo non è quello che tutti i ragazzi pensano. Consiste nel resistere alle offese e agli insulti. E uno dice: ma come mai? Perché essere forte? Resistere alle offese e non rispondere significa per tutti i ragazzi avere paura o essere un codardo. Beh, la Bibbia ci insegna il contrario: la vera forza sta nel trattenersi dal male. Infatti nella lettera dei Romani, al capitolo 12, versetto 21, l'Apostolo Paolo scrive Resistete al male e vincete il male con il bene. Beh, avete visto come si vince? E poi vi dico una cosa, avere Dio dalla propria parte significa aver vinto già dal principio. E vi domanderete come faccio ad avere Dio dalla mia parte? Beh, ubbidisci i Suoi comandamenti e vedrai che Lui sarà presente. Ciao ragazzi!